Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Avete già pensato a qualche aperitivo da fare per San Valentino? Vi portiamo un'idea semplice e originale che stupirà tutti i vostri cari: le cale di tramezzini. In pochi minuti potrete realizzare questo aperitivo bellissimo dall'effetto wow, utilizzando pochi ma semplici ingredienti. Iniziamo Iniziamo la ricetta prendendo una confezione da 400 g di pane per tramezzini. Suggeriamo di cercarne una con ingredienti più naturali possibile. Prendiamo una fetta e la stendiamo molto sottile con un mattarello. Con un coppapasta a forma di cuore dal diametro di 8 cm creiamo la forma della calla. Ci forniamo di 200 g di delizioso baccalà mantecato e stendiamo uno strato sulla superficie del cuore. Usiamo un po' di polvere d'oro per ricordare il polline sprigionato dal fiore. Per creare il pistillo utilizziamo un pezzo di limone biologico tagliato in lunghezza con la buccia e un po' di polpa e lo appoggiamo nel mezzo della forma. Prendiamo un lembo laterale, lo arrotoliamo leggermente sul pistillo, con l'altro ci passiamo sopra e con un po' di pressione attacchiamo i lembi. Per lo stelo usiamo un gambo di prezzemolo fresco di circa 15 cm di lunghezza che inseriamo con molta delicatezza sulla base del fiore. Infine con le dita pizzichiamo la punta per donare la forma della calla e voilà, andiamo avanti così con i restanti. Un antipasto meraviglioso. Creato in meno di 5 minuti. Bene, amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo queste deliziose calle. Tiriamo via qui, prendiamo la bellissima calla, togliamo lo stelo ed ho un bel boccone. Mmm. Cosa posso dirvi? Io adoro il pesce in tutti i modi possibili e devo dire che il baccalà mantecato si sposa alla perfezione come aperitivo. Il pane è bello morbido e il limone dona un tocco di acidità che completa il gusto della calla e dona un tocco di freschezza alla fine. Insomma è un aperitivo coi fiocchi, assolutamente da provare! Bene amici il nostro video si conclude qui.